Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e vi presento una nuova puntata di Ask The Wine. Ask The Wine, il vlog che risponde alle vostre domande sul mondo del vino e vi fornisce qualche curiosità e qualche spunto di riflessione. Se volete farmi una domanda è molto semplice, basta scrivere qui sotto nei commenti piuttosto che sulla pagina Facebook o il canale Instagram appunto la vostra domanda facendola anticipare dall'hashtag AskTheWine in questo modo lo intercetterò e risponderò qui in questi video come vi avevo promesso oggi parlerò sempre del mio viaggio virgolette, al Vinitali con la seconda parte nel quale vi parlerò appunto di che cosa non mi è ora come avevo già anticipato nel precedente video non vi parlerò di che cosa non mi è eh, piaciuto a livello di vini perché mh, tutto sommato di fatto eh, non ho trovato dei vini così scadenti da dire mh, che non mi siano piaciuti o che erano delle mh, cose non bevibili eh, ovviamente c'è stato qualche cosa che non mi ha particolarmente stupito ma non era roba imbevibile quello di cui vorrei parlare è magari qualche consiglio, quindi qualche nota che mi ha, dato un po', ha fatto un po' riflettere e che sicuramente può essere di segnale per migliorare la manifestazione. Come prima nota sicuramente ehm, il fatto che ci sono secondo me alcune regioni che ancora non hanno un eccellente marketing pur avendo delle tradizioni dei prodotti sicuramente interessanti mi rivolgo principalmente alla Campania la Campania mh, aveva un padiglione abbastanza come dire Mh, monotematico, quantomeno monotematico nella forma, tanti piccoli banchettini, ad eccezione del punto di Mastro Berardino e Feli di San Gregorio che avevano un pochino più di spazio, mh, poi Mastro Berardino neanche poi tanto, eh, però gli altri erano tutti banchetti molto piccoli, molto uguali. Fuori aveva queste bellissime grafiche. Eh, meravigliose poi all'interno in realtà si traduceva in qualcosa di molto standardizzato. L'unica differenza era le varie note di colore fra le varie province. Ecco secondo me è un po' a volte questa un'occasione persa. La campagna tra Aglianico, ehm, Falanghina, un greco di tufa, sicuramente dei prodotti che troverebbero spazio nel mondo del vino anche all'estero e, soprattutto, anche nel mondo delle bolle. Infatti, nel video precedente, che vi, di cui vi lascio appunto qui il link per andarlo a rivedere, vi ho parlato di uno spumante, ad esempio di Aglianico, molto interessante. È un vero peccato perché, secondo me, è una regione soprattutto. Eh, essendo una regione del sud che potrebbe tranquillamente competere con quelle del nord in tema di grandi vini. Basterebbe solo fare un, diciamo, uno sforzo in più a livello propositivo. Quindi lo lancio come diciamo suggerimento, sperando che qualche produttore, magari campano, lo raccolga. Altro tema è che probabilmente, ecco, migliorerei un po' come come aspetto, è il fatto di avere un personale un pochino più preparato agli stand. Molto spesso si trova, se non si trova il produttore che vi parla del suo vino, si trovano magari delle persone ingaggiate allo scopo che probabilmente non hanno questa grande esperienza. Sono state raccolte un po' di segnalazioni anche un pochino, se vogliamo, divertenti come chi ad esempio ha detto che mettevo una punta di Sangiovese nel vino per renderlo più aggraziato il Sangiovese per costruzione è un vino molto scorbutico quindi è molto difficile che uno vada a usare del Sangiovese per correggere un vino e renderlo più mh, diciamo più rotondo più, eh, o più aggraziato eh, ecco, castronerie di questo tipo piuttosto che mh, altre cose magari mh, più minimali che però comunque concorrono insomma non fanno propendere molto per una bontà del prodotto e ovviamente magari se il prodotto è buono si fa fatica a venderlo perché si vende male quindi ecco quindi il consiglio che posso dare appunto soprattutto a chi espone è tutelatevi mettendo persone competenti e capaci che sappiano valorizzare molto il vostro prodotto. Altra cosa è la ressa alle cantine diciamo più famose ecco questa è un'altra critica che invece vorrei muovere a chi va a visitare eh, il Vin Italy. Non concentratevi solo sui vini che già conoscete, ora capisco che il prezzo del biglietto se non si è ottenuto magari con scontistiche più alti piuttosto che omaggi da parte di produttori è abbastanza elevato, siamo in circa intorno agli 80 euro, effettivamente il viaggio diventa una bella spesa, però secondo me bere un qualche cosa che normalmente si può bere anche a casa non è il valore aggiunto del Vinitali, il valore aggiunto del Vinitali è andare a scoprire qualcosa di nuovo. Poi per carità ci sta la bevuta del vino conosciuto magari o del vino che non ci si può permettere di poter bere perché magari non se ne ha la possibilità però siate curiosi cercate di andare a trovare le cantine più interessanti anche cantine piccole che sicuramente vi possono regalare dei prodotti ottimi e che vi faranno eh, stupire. Detto questo e andrei anche a chiudere eh, appunto questo video sulle eh, critiche, chiamiamole così, punti negativi del Vinitaly un'altra cosa che invece è un pochino più generale, non è strettamente legato al mondo appunto della manifestazione veronese quello che vi vorrei dire è che mi raccomando non pensate che grande sia triste e piccolo sia bello nel mondo del vino non è sempre detto che sia così Ovviamente le cantine più grandi hanno bisogno di accontentare una clientela più vasta e quindi probabilmente nelle scelte soprattutto dell'enologo nella produzione del vino ci sta che vengano fatte delle diciamo, mh, eh, attività tali per rendere quel vino più appetibile a un vasto pubblico, quindi con, smorzando alcuni gusti particolari che magari potrebbero non piacere a tutti. Ma questo non significa che un vino prodotto da una grande cantina quindi una grande cantina intendo cantina con una grande produzione sia per forza brutto da bere o cattivo da bere anzi, molto spesso si trovano invece al contrario dei vini molto buoni perché? Perché chi lo lavora magari ha anche possibilità di spendere per magari enologi di fama piuttosto che per fare anche delle sperimentazioni cosa che probabilmente il piccolo produttore dovendo anche sopravvivere non si può permettere cioè un piccolo produttore ha un margine di errore sicuramente molto più piccolo di una cantina strutturata e soprattutto non è detto che il piccolo produttore sia sempre garanzia di qualità proprio perché a volte eh, per produrre in piccolo a volte si devono far accettare anche lì dei compromessi e quindi non è detto che il vino sia sempre buono e ricordatevi il miglior vino del mondo è quello che piace a voi su questo non ci piove proprio perché uno potrà fare tutte le classifiche che vuole tutte le valutazioni che vuole, ma alla fine è il gusto personale, vostro, mio e dei consumatori in generale che rende un vino buono o non buono. Non c'è altro giudice, per tornare appunto il video di domenica di due domeniche fa, e non c'è altro giudice che possa giudicare un vino se non chi lo assaggia. Bene, con questo consiglio direi che per oggi abbiamo terminato.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 Ciao e alla prossima con Francesco su Ask The Wine e su The Wine Channel.